vi mostro un prodotto piuttosto bizzarro si chiama Alcatel A5 LED vedete nelle mie mani è un telefono che probabilmente non comprerete per le caratteristiche eh, tecniche ma semplicemente perché è eh, piuttosto originale per questa ragione vedete eh, la cover eh, posteriore che si eh, illumina con dei led che eh, hanno dei, dei temi, insomma dei patterns eh, che, che possono essere scelti eh, poi vi spiego anche eh, di che tipo allora intanto vi dico che eh, questo è uno smartphone con un processore Mediatek con 2800 mAh eh, di batteria un eh, display HD tra l'altro eh, da eh, 5,2 pollici eh, con, abbiamo detto, processore Mediatek con eh, 3 GB di eh, RAM eh, tutte queste caratteristiche ho allora, addirittura 8 megapixel la fotocamera posteriore 5 megapixel la fotocamera davanti diciamo che le caratteristiche tecniche non vi faranno acquistare questo telefono eh, qui eh, l'originalità sta tutta eh, nella parte posteriore continuiamo a vedere dunque questo eh, tema blu che in questo momento si sta eh, presentando in realtà guardate la cover è piuttosto originale intanto vi faccio vedere anche come è fatto il telefono pulito su questo eh, fronte da questa parte con l'attacco per le cuffie da 3 mm volume rocker e pulsante eh, di accensione, altoparlanti ed attacco eh, con eh, micro eh, USB. Eh, la parte frontale vedete c'è la fotocamera con eh, il flash da 5 megapixel la qualità non è esattamente eh, il massimo così come quella sulla eh, parte posteriore insomma non è che mi facciano proprio eh, impazzire vedete se io tolgo la cover e adesso faccio un'opzione per cui prendete il telefono esploderà eh, vedete tolgo la cover eh, che ha i contatti per attivare eh, i led in questa posizione anche piuttosto eh, spessa proprio come eh, misura lo potete vedere forse da, da questa cosa qui no? quanto... Eh, è spessa mh, la cover di eh, questo Alcatel a 5 led ma la cosa curiosa sta anche eh, sotto eh, la cover guardate come sono allocate eh, le doppie sim qui mettete la sim numero 1 e qui la sim eh, numero 2 mentre lo spazio per la micro SD eh, sta esattamente qui eh, nella parte eh, laterale, insomma eh, una soluzione eh, piuttosto curiosa rispetto a quella che ormai è la soluzione che quasi tutti gli smartphone eh, adottano, eh, cioè quella eh, del cassettino con cui voi eh, inserite eh, la vostra scheda eh, sim ma vediamo anche come funziona allora vedete ad esempio questi colori questi colori sono eh, piuttosto eh, singolari allora a bordo intanto diamo ecco eh, un occhio anche a questa caratteristica a bordo eh, diamo subito un'indicazione su eh, quale sia il software vedete android eh, 6.0 eh, aggiornato eh, abbastanza di eh, recente mm, insomma avete tutte le caratteristiche ad esempio l'accensione e lo spegnimento programmato che è tipico eh, dei eh, processori Mediatek e poi eh, vedete anche qualche eh, gesture che potete fare eh, per eh, ad esempio eh, capovolgerlo per disattivare la suoneria o prendere uno screenshot passando eh, tre dita sul display qui potete scegliere essenzialmente quale eh, dei vostri eh, launcher eh, utilizzare però insomma tutto sommato queste sono, eh, sono caratteristiche eh, che conoscete abbastanza bene Il eh, download accelerato è una delle caratteristiche sempre dei processori Mediatek a cui eh, siamo ormai abituati eh, da tempo. Eh, allora ho chiuso tutte le applicazioni per mostrarvi un po' anche questo light show che è un po' il cuore eh, del telefono. Voi essenzialmente potete scegliere quando ascoltate musica eh, di utilizzare alcuni di eh, questi eh, temi che sono gli stessi che potete rivedere vedete quando se io faccio illuminati adesso eh, luci della notte eh, posso essenzialmente eh, attivare questo eh, tema sulla parte posteriore eh, anche a comando no? vedete se io chiedo il tema eh, autostrada eh, sulla parte posteriore avete questi eh, giochi di colore potete anche tra l'altro eh, volendo eh, abbinare eh, questi, eh, questi temi eh, luminosi eh, ai vostri chiamanti a, a coloro che vi chiamano e eh, questa ad esempio è una soluzione eh, molto carina vedete eh, chiamate in arrivo eh, potete essenzialmente fare in modo che con i vostri contatti preferiti o all'arrivo di notifiche eh, si illumini il display posteriore così come potete scegliere uno di questi temi eh, per quando ascoltate la musica, voi eh, attivate la riproduzione musicale, vediamo se lo possiamo fare eh, ad esempio in questo momento, non mi ricordo più se ho qualcosa in play musica ma dovrei, eh, voi attivate essenzialmente la riproduzione musicale eh, e quando lo fate no grazie, eh, vedete io adesso metto bene eh, about you, vedete in questo momento eh, si sta riproducendo la musica e ha cominciato a essere attivata questo eh, tema che volendo, fatemi spegnere per un attimo questo, volendo io posso semplicemente cambiare, anziché i petardi, posso scegliere di utilizzare il ritmo della musica per... Scusate, eccomi. Vedete che in questo momento è come se fossero un po' gli indicatori LED tipici di un impianto Hi-Fi. Questo dunque una delle funzionalità legate all'utilizzo dei eh, colori ma eh, ve ne mostro anche eh, un'altra ci sono alcuni giochini come ad esempio questo in cui eh, essenzialmente voi dovete fare più rumore possibile eh, vince chi fa più rumore possibile e girando il telefono vedete la misurazione eh, qua sulla parte posteriore no? cioè se io faccio essenzialmente vedete adesso io faccio rumore con le eh, mani, lui registra e si gioca a chi fa più eh, rumore. Se giocate a questo genere di giochi, poi arriva la neuro e vi porta via. Questo insomma è sottinteso, eh, però a qualcuno potrebbero anche eh, piacere. Vi faccio vedere un'ultima cosa, perché poi come detto non è che ci sia eh, veramente tantissimo da raccontarvi. Eh, ad esempio invece è questo. Eh, vedete color catcher, vi faccio vedere eh, questa cosa del eh, acquisisci ora, no? io sto eh, puntando, eh, vedete il mio ufficio, eh, il sistema rileva dei colori in giro per l'ufficio, se io dico ok, eh, lui mi sta preparando in pratica un tema del eh, telefono che viene costruito sulla base dei colori che vengono eh, rilevati eh, nell'ambiente, adesso vedremo eh, tra un secondo, insomma ci impiega un po' di tempo eh, per farlo, vedete è cambiato completamente il tema del telefono eh, che eh, con questo color catcher richiama eh, essenzialmente eh, i colori che ci sono intorno a noi. Eh, ma poi nel funzionamento di tutti i giorni, ecco solo in pochissimi secondi, vi faccio vedere intanto la fotocamera come dicevamo da 8 megapixel, vedete molto semplice, collage istantaneo, questa è una delle cose più curiose, vi permette essenzialmente, è come se aveste l'applicazione layout, quindi di creare un, college, un, collage, college, un collage immediato per la pubblicazione su Instagram, le foto e poi la panoramica, cosa a cui siamo abbastanza abituati. Eh, tutto sommato un buon livello per quanto riguarda la fotocamera che vedete non ha granché, ci sono solo questi filtri colori eh, da applicare ma per eh, il resto non è che ci siano eh, grandissime possibilità eh, di eh, personalizzazione, mm, abbastanza eh, diciamo tutto sommato, nella norma, il funzionamento del processore Mediatek, cerchiamo, vedete, eh, attivando eh, il browser, vedete, non è esattamente un eh, fulmine di guerra nel funzionamento, però questo non credo sia un prodotto destinato a coloro che vogliono. Eh, qualcosa di molto sofisticato dal punto di vista eh, tecnologico, il costo tutto sommato è contenuto intorno ai eh, 200 euro, eh, diciamo che l'essenza del telefono sta tutta in questi effetti dei led eh, sulla cover eh, posteriore. Mm. Per un pubblico giovane potrebbe essere secondo me un prodotto eh, divertente, per me forse non è esattamente eh, il eh, prodotto eh, più eh, adatto, però insomma, se vi può interessare a 5 led, è in vendita da poco anche in Italia.